Salve a tutti, in questo video parleremo di un microfono particolare, il Moman CP1, che è un microfono che può essere collegato sia al cellulare che al uh, PC e ha anche una mollettina per essere attaccato per esempio qua al, uh, alla camicia. Okay. Allora, guardiamo di nuovo la scatola e il che la metto giù perché è formato principalmente da due oggetti interessanti. Allora, eh, questo che è la base, che è collegata via USB-C al cellulare, volendo, e il cellulare li abilitate l'OTG e allora fa il pairing con il microfono, che è questo qui. Quindi vedete così, capite la grandezza, lo vicino alle mie cuffie e capite la grandezza. Oppure apro, cioè alzo il mio cellulare oh, ok vi faccio vedere quanto largo è quanto è il microfono più o meno la larghezza di un cellulare ok tanto per farvi capire com'è ehm, allora questo microfono può essere messo a fino a 100 metri di distanza dalla base e comunque riprende cioè riprende Riesce a fare il paling con il, la base e riesce a mh, far sentire l'audio. Allora, ho detto paling, ma mh, non usa Bluetooth, si collega con la base. Non ho capito col WiFi, con cosa, ma comunque eh, non ha bisogno di Bluetooth attivo sul PC o sul cellulare. È, questa è una cosa buona. In più, a parte che mh, il microfono qui adesso ve lo avvicino sempre di più. C'è la sua presetta USB-C per, per ricaricarlo. Eccolo, vedete. Mi avvicino ancora, eccola che si vede meglio. C'è la stessa presa anche sulla base. Perché? Perché la base teoricamente non ha bisogno di essere ricaricata. Ma se collegata al cellulare e attaccate la presa USB-C, ricaricate il cellulare. Quindi potete caricare il cellulare mentre state facendo il video adesso un test che voglio fare è alzarmi perché sono in una stanza che è ricavata da un eh, garage quindi eh, in questa stanza ci stavano due auto una davanti all'altra, io sono da un lato della stanza, adesso col microfono in mano mi sposto e vado dalla parte opposta della stanza, parlando ok, adesso prendo il microfono, mi sposto sto parlando, sto parlando sto parlando, adesso ho Raggiunto la parte opposta della stanza, tocco il muro, torno indietro, torno indietro, torno indietro, torno indietro. Adesso comincerete a vedermi nella ripresa e mi rimetto lì per sentirmi un po' meglio. Ok, questo per farvi capire che l'audio che sto utilizzando per questo video è proprio questo di questo microfono qui, non è del mio RODE nel USB. Perché se no, quando mi spostavo a distanza avreste sentito l'audio sempre più basso, comunque buono perché il Rode prende tutto, però l'avreste sentito uh, a distanza, invece così no. Allora sul PC, io ho un Linux, è ancora meglio, perché se avete i PC nuovi che hanno la presa USB-C, attaccate il, um, la base USB-C e lo vede subito, e, mi raccomando quando il microfono vede la base c'è la lucetta verde fissa altrimenti lampeggia se non vede la base ok quindi sul cellulare quando non avete abilitato l'otg la lucetta lampeggia ok se non avete la presa usb c qui ci forniscono anche la presa la riduzione in usb normale quindi Metto l'USB normale riduzione sul PC, attacco l'USB-C sulla riduzione USB-C oh, perfetto, il PC la vede. Adesso vi faccio vedere due foto tanto per farvi cap vedere qualcosa. Questo è il microfono, ok, ed è fatto così ha la sua ehm, cuffietta in gomma piuma. Per la il vento soprattutto fuori c'è la sua custodia che è questa qui ok la custodia e c'è anche il cavo per la ricarica volendo ok questa è la base che non eh, vi ho fatto vedere quella reale perché è collegata al portatile adesso ok e qui c'è una bella foto che si capisce bene come funziona che è questa qui vedete che a fianco al cellulare c'è la base, poi c'è un cavo. Il cavo serve per eh, caricare il cellulare ancora. Ok. Allora, penso di avervi detto tutto. Eh, il microfono su Amazon oggi lo trovate a 39,99. Ok. E... Con questo video spero di avervi fatto capire la qualità dell'audio di questo microfonino. Ok, l'ultimissima cosa che posso farvi vedere è che sul PC lo vede come microfono comp, comp X Audio Mono. Ok, quindi se l'ha visto Linux lo vedrà sicuramente anche Mac, non lo so, Windows perché non l'ho, non è vero questa è una balla, l'ho provato in velocità a lavoro e l'ha visto subito anche a lavoro su Windows 10, quindi lo vedono tutti i sistemi operativi e per 39.99 per l'audio di un parlato è abbastanza buono se devo farlo in esterna. Ok, per questo video per me è tutto.